Il caro energia si fa sentire sulle tasche di tutti i cittadini nelle bollette soprattutto un caro energia che si fa sentire a fare la spesa si fa sentire nelle grandi imprese si fa sentire anche nello sport come eh, ovviamente con l'energia che serve a riscaldare o illuminare gli impianti e non solo ne parliamo con tiziano pesce presidente nazionale di wisp un saluto benvenuto ben luca ben trovati ben trovato a tutti i radioascoltatori di radio marconi e grazie questa preziosa opportunità è un'opportunità che ti fornisco dandoti subito un assist per un problema che naturalmente coinvolge le famiglie coinvolge i cittadini coinvolge le aziende sta coinvolgendo tutti anche e soprattutto lo sport in particolare quello di base quello che è davvero è il primo motore che accende la passione e l'entusiasmo nei ragazzi ovvero il caro energia perché se costa produrre il pane se costa sempre di più produrre la carta costa anche tenere acceso un impianto, scaldare l'acqua dalla piscina. Purtroppo è proprio così, viviamo settimane davvero complicate, il nostro movimento sportivo di base composto da decine e decine di migliaia di associazioni, di società sportive, con anche i nostri comitati territoriali e regionali, ecco, eh, viviamo proprio un momento molto complicato, caro energie, caro bollette. Eh, rincaro di tutte le materie prime, quindi anche un'inflazione veramente eh, pesante che ci sta penalizzando. Nelle settimane, oltretutto, in cui registriamo invece di contro un grande entusiasmo, una grande voglia di ripartire e di ripartire con le attività sportive, eh, non perdiamo ogni occasione per rilanciare, eh, lanciare un grido di appello al governo centrale, alle amministrazioni regionali, all'amministrazione pubblica, agli enti locali per sostenere lo sport di base, sostenere lo sport per tutti. Abbiamo ormai all'interno delle nostre associazioni delle società sportive che gestiscono impianti, palestre, piscine, impianti all'aperto, ma soprattutto ecco, citavo le piscine che come sappiamo sono gli impianti più energivori, una situazione di rincaro che non è più sostenibile. Stanno arrivando fatture, e bollette eh, con eh, aumenti del 300-400%, aumenti che tutti i giorni sono destinati a salire. Eh, associazioni e società sportive che stanno impegnando da tempo, non dimentichiamoci ecco, la fase complicata dell'emergenza sanitaria non ancora del tutto eh, superata, con i grandi problemi che il movimento sportivo di base ha già vissuto, sono arrivate queste nuove eh, emergenze, il rischio è veramente come abbiamo denunciato, come stiamo denunciando, come le stesse associazioni e società sportive anche in rete, anche attraverso i mezzi di comunicazione stanno segnalando il rischio che nelle prossime settimane che decine di migliaia di impianti nel nostro paese vengano forzatamente chiusi. Forse è la domanda da un milione di dollari, ma in questa direzione cosa si può fare e quali anche primi piccoli passi si possono fare per salvare le attività sportive che davvero nel vostro circuito muovono decine di migliaia se non milioni di ragazzi e naturalmente anche educatori, allenatori che promuovono la cultura dello sport e del benessere in tanti ragazzi? Proprio, proprio così, non c'è solo ovviamente l'aspetto... È strettamente competitivo, anche se è molto importante c'è tutto l'aspetto, il profilo educativo del nostro sport sociale. Eh, c'è l'aspetto di uno sport che è una vera e propria politica, o meglio dovrebbe diventare una vera e propria politica di promozione, di prevenzione della eh, salute. E quindi ovviamente eh, dal nostro osservatorio non possiamo che dire che l'attenzione da parte anche delle amministrazioni pubbliche dovrebbe aumentare proprio. Sul valore sociale dello, eh, dello sport. Dal punto di vista poi strettamente dell'impiantistica, sicuramente eh, c'è bisogno di rivedere eh, le concessioni, la durata delle concessioni, i piani degli investimenti. Non dimentichiamo che in tante situazioni, da ormai molti anni, eh, soggetti gestori, quindi associazioni società, eh, e società sportive dilettantistiche, si sono fatte carico anche della manutenzione straordinaria eh, degli impianti. C'è bisogno poi. A maggior ragione, visto che parliamo di energie, di rivedere ovviamente e eh, di, di mettere in piedi, eh, per dire meglio, un piano di efficientamento energetico. C'è bisogno di ver veramente guardare con attenzione al fotovoltaico. Sono veramente operazioni eh, onerose che non si costruiscono, non si mettono in atto eh, dall'oggi al domani. Io ringrazio davvero molto per essere stato in collegamento con Tiziano Pesce. Grazie ancora. Grazie Luca, grazie a voi.